qui dentro per ben 24 ore ma non posso assolutamente uscire fuori dalle mura di questo posto sotto questa cupola di vetro io dovrò sopravvivere, dovrò Tipo trovare un portale del nether o una cosa del genere. Non ho capito bene per poter uscire da questo mondo. Perché lì fuori tecnicamente non si può uscire a quanto ho visto che c'è scritto. Vediamo perché sono curioso. Ora effettivamente c'è della bedrock. Però sai, il vetro si può rompere. Quindi vediamo se lo possiamo rompere. Eh beh sì. Scu ma scusami, eh. Ah no, però vedete che qui c'è qual quadra che non cosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Eh no, siamo proprio intrappolati qua, vedete? Perché non si può andare purtroppo. Ci sono i blocchi invisibili. Eh, siamo intrappolati, raga. Dobbiamo trovare un modo per uscire. Però sarà bellissimo A dire tutta la verità non sapevo proprio per niente come continuare Non avevo idea da dove iniziare Quindi ho semplicemente iniziato a prendere dei materiali Tutto qui è limitato Capite? Cioè non... Anche il cibo, il cibo è limitato Io però lì in lontananza vedo altre cose Bene bene bene, qua abbiamo una casetta Che tecnicamente dovrebbe essere la nostra Qua potrei metterci la mia bellissima crafting table Questa potrebbe anche benissimo essere una nostra base ho scavato un buco per trovare una caverna ed effettivamente l'ho trovata Avevo preso un bel po' di materiali e la mia priorità iniziale era il ferro Oh abbiamo trovato un bel po' di ferro anche qui, ottimo Oltre al ferro però ho trovato qualcosa che sicuramente è più importante Uno spawner ho trovato qualcosina, qualcosuccia, qualcosona Allora vediamo un attimo se riesco a far sì che questo spawner resti qua intatto Perché proprio sotto casa abbiamo uno spawner Questo spawner si può utilizzare per una farm di zombie Se capisco come costruirla perché io non è che sono un asso nelle costruzioni delle farm Due diamanti! Ok, questa cosa non me l'aspettavo affatto. Uh, beh, del ferro e un occhio di Ender. L'occhio di, di Ender mi insospettisce un attimo. Sto giocando alla Bedrock Edition, è eh, quella che di solito giocate anche voi sul telefono, che è la stessa, tecnicamente. Sì, però io ho bisogno di nuovo ferro. Eh, Questo è il problema, capite? Away, oh, ma mi cade la grave in testa. Ma come si permette questa impazzita? Affermo tu lì. Eh, io devo solamente prendere del ferro. Non ti arrabbiare per carità. Poi mi vuole fare l'agguato sto pazzo psicopatico. Ma mi ha fatto prendere un colpo, raga, ma, ma stiamo fuori di testa? Andiamo a casa. Adesso tecnicamente potrei fare una fornace e soprattutto ora dovrei andare a prendere del pecorame, perché il pecorame può permetterci di Dormire. Sicuramente queste cose le mettiamo qua dentro, non le vorrei mai perdere. Voi ricordatemi sempre nei commenti, per favore, che lì sotto abbiamo uno spawner di zombie. Perché io di sicuro me lo scorderò, potete starne certi. Così decido di andare verso la torre ignota. Magari là avrei capito che cosa avrei dovuto fare per uscire da questo posto. Ah, è da qua sotto... Allora, la torre è qua. E qua sotto si vede qualcos'altro. Peraltro io noto una cosa molto brutta. Ovvero che sta arrivando la notte. La notte è portatrice di mostri, come Minecraft ci insegna. Dobbiamo stare ben attenti a quello che noi facciamo durante la notte. E non capiamoci male. Però qua vedo qualcosa raga, eh? aspettate un attimo perché qua vedo qualcosa, questa non è una torre Questo è un portale del land. Fatemi per un attimo andare qua sopra per vedere se c'è qualcosa oppure no qua sopra Non sembra, ok So solo che sono da solo ed è buio Quindi direi di andarcene in questa casetta qua sotto è l'unica idea che mi viene in mente C'era solo un qualcosa che non quadrava Se vado nel land c'è l'ender dragon siamo sicuri che si vince così? Siamo sicuri che io riesca ad uscire così? Bene, bene, bene Siamo qui dentro E devo dirvi È un posto veramente carino Cioè nel senso è, Sicuramente misterioso Però Non comprendo che cosa ci... Ok Queste cose sono molto interessanti C'è una barca C'è un secchio Ci sono delle canne da pesca Wow Ok devo dire che la mia casetta sta bene Non, non, non è esplosa per fortuna E qua il, il ferro si sta cuocendo Sono tutto in armaturato ora Raga io pensavo ad una cosa L'unica cosa che mi viene in mente È che effettivamente dovremmo pensare di fare un portale del nether Perché nella descrizione di questa mappa c'era scritto effettivamente che dovevamo andare nel nether Quindi io direi che o lo troviamo, punto 1, oppure troviamo della lava e l'ossidiana. Tecnicamente ora ho l'acqua infinita, no? Dovevo vedere un'ultima cosa. Se scavassi sottoterra, potrei uscire da questa cupola? Però io volevo di nuovo andare a questo muro per l'ultima volta. Perché qui sotto, se io scavo, forse posso uscire, giusto? No? Oh wow, tecnicamente io avrei solo bisogno di un ender pearl. Un attimo, un attimo, un attimo. Accidenti, non posso! Non è come su Minecraft Java Edition. No, non riesco. Ho con un enderpearl, ma non mi ricordo se ce l'avevo. E comunque io non credo però che ci sia qualcosa davvero qui fuori. Probabilmente dobbiamo andare nel mondo reale e uscendo effettivamente da questa cupola, probabilmente questo è una sorta di pianeta o almeno... È quello che simboleggia Ok uh, Direi che il segreto continua Iscriviti al canale Sei il migliore Grazie